È uno strumento davvero avanzato per il podista amatore che ama correre il trail. Nel suo libro uh, James Clear, Atomic Habits, uh, si parla di piccoli cambiamenti che però potrebbero portare a una variazione sostanziale del modo di essere. E in effetti se dovessimo sintetizzare il Sunto 9, la versione Titanium che mi è appena arrivata uh, da Sunto, potrei dire che uh, i cambiamenti che sono stati adottati nel mese di marzo hanno portato un orologio che nel passato era sostanzialmente premium ma a cui mancava alcune delle funzioni che invece erano interessanti per noi polisti amatori questo orologio oggi con queste nuove funzioni è diventato secondo me uno dei migliori presenti sul mercato considerando il prezzo di 600 euro non di questo libro ma del, del dispositivo una delle domande che ci, mi sono posto nelle ultime tre settimane tempo che ho sfruttato tutti i giorni per correre e analizzare eh, questo dispositivo è Vale davvero il prezzo? Eh, quali sono le funzioni che sono state aggiunte e soprattutto in che modo sono differenzianti rispetto a quello che invece viene offerto dal mercato? Come hanno già raccontato altri recensori di questo modello, sappiate che questo eh, dispositivo mi è stato prestato dall'azienda finlandese. Nel momento stesso in cui questo video sarà pubblicato io non lavorerò più eh, Qui a Gorla Minore tornerà invece l'azienda finlandese che lo utilizzerà per ulteriori recensioni di altre persone che probabilmente hanno una visione diversa rispetto alla mia. Quali sono comunque le funzioni innovative? Sicuramente dal punto di vista della batteria gestisce al meglio la batteria stessa, tenete conto che in questo momento mi sta dicendo che mancano solo due ore prima che si spenga ma se volessi correre a livello endurance sarei comunque in grado di farlo per quattro eh, ore sono stati poi aggiunti punti di interesse che consentono di andare a un determinato eh, luogo ma soprattutto il collegamento con Comut, che è un'app che consente di gestire la navigazione vera e propria sappiamo comunque che il prodotto non è cartografico ma contrariamente al passato questa app eh, vi permette trasferendo i dati sul dispositivo stesso e indicherà la direzione corretta che vi consentirà di seguire un percorso ben definito. Inoltre utilizza quello che si chiama Fuse Track che è una funzione che consente di eh, gestire gli allenamenti senza necessariamente avere a disposizione il GPS per tutta la durata della corsa, cosa che potrebbe essere utile in alcune condizioni e che quindi potrebbe essere utilizzato da neoposistri amatori soprattutto durante le corse di trail dove ovviamente eh, è più problematico, almeno in certe condizioni, poter eh, avere a disposizione la ricezione perfetta del GPS. Per chi non lo sapesse, nel 2018 avevo già recensito la versione precedente di questo Sunto 9 sul eh, sito di The Running Pit, tra l'altro mi era arrivata una versione eh, con una scatola nera, oggi invece è bianca la versione precedente conteneva anche una fascia cardio ora invece quella fascia cardio tra l'altro non viene più utilizzata da molti amatori. il dispositivo è sicuramente molto imponente ha una foggia importante pesa circa 82 grammi la versione che abbiamo testato è comunque avvolgente al polso chiaramente per polsi piccoli come il mio non è particolarmente adatta, vedremo tra qualche secondo come mai dal punto di vista del cardio da polso. Anche se il cinturino ha una serie infinita di fori per tutti i polsi, sembra fondamentalmente più adatto a coloro i quali hanno un polso medio-grande, quindi sicuramente non per donne, sicuramente non per podisti eh, abbastanza magri come il sottoscritto dove invece chiaramente l'imponenza del, eh, del dispositivo potrebbe creare qualche problema e quindi e fondamentalmente avere delle valutazioni non particolarmente corrette dal punto di vista del cardio da polso. Prima di correre abbiamo avuto modo di eh, scaricare l'app eh, Sunto, come gli aficionados sapranno Moves Count non è più utilizzabile, però la versione app Sunto funziona abbastanza bene, tra l'altro sono stati aggiunti nuovi firmware che vi consentono chiaramente di aggiornare il prodotto all'ultima versione all'ultimo utilizzo il dispositivo ha tre pulsanti sul lato destro mentre sulla parte sinistra c'è un piccolo autoparlante che consente chiaramente di sentire molto forte gli alert alert che servono sicuramente in diverse condizioni il tasto centrale controlla ed è il cervello di tutto il dispositivo mentre quello superiore consente di mettere in pausa e quello inferiore invece consente di scorrere tra le diverse schermate la configurazione delle schermata è abbastanza semplice ed è in funzione in effetti della tipologia di allenamento che si sta affrontando. Dal punto di vista delle ripetute è stato aggiornato il dispositivo per permettere di correre le ripetute in maniera eh, precisa configurandole sullo schermo cosa che invece nelle versioni di qualche anno fa non succedeva. Applaudiamo quindi l'azienda eh, finlandese che ha eh, consentito a noi amatori di correre in pista e comunque in condizioni di sicurezza utilizzando degli alert molto interessanti purtroppo non esiste ancora la funzione per correre in pista però immagino che sarà adottata nelle prossime settimane lo spero comunque per sunto. la visualizzazione dei dati durante le ripetute è davvero ben precisa e chiara chiaramente serve comunque programmarle e purtroppo non esiste almeno secondo me la possibilità di programmare delle ripetute multiple cosa che invece alcuni concorrenti eh, hanno a disposizione ci sono in effetti particolari configurazioni eh, come performance che vi consente avere una durata della batteria di eh, 25 ore fino ad arrivare a quello che si chiama ultra che nella versione precedente arrivava soltanto, a, 100, soltanto tra virgolette, a 120 ore che invece oggi consente di utilizzare il dispositivo fino a ben 170 ore vi sfido comunque ad affrontare queste distanze sappiate comunque che la gestione è davvero ottimale e l'ho spiegata più in dettaglio su The Running Pit ma comunque sappiate che la consiglio soprattutto perché questo è un fattore differenziante rispetto agli altri modelli di prodotti presenti sul mercato per quanto riguarda l'accuratezza del sensore cardio nel frattempo Cristina mi sta scrivendo diversi messaggi che ricevo qui sul, sul GPS, sappiate che secondo me come ho già detto per un polso piccolo eh, ci sono delle problematiche da affrontare mentre su un polso un po' più grande eh, racconta eh, Nino nel suo blog che in effetti la situazione è sicuramente migliore, chiaramente correndo molto velocemente potreste avere una coincidenza tra eh, cardio e passi e di conseguenza potrebbe questa cosa crearvi dei problemi e in effetti sovrastimare il vostro cardio che però secondo me dovrebbe essere misurato con una fascia cardio, vi lascio il link qua sopra per, per spiegarvi come farlo ad ogni modo dal punto di vista dell'accuratezza del gps secondo me è davvero preciso l'utilizzo del chipset sony con il firmware assunto vi consente in effetti di avere una valutazione ben precisa del gps non ho trovato nelle mie analisi effettuate nelle ultime tre settimane nessun problema e in effetti la valutazione è sicuramente coincidente con quella degli altri Uh, dispositivi che ho utilizzato nelle, nelle mie valutazioni. Come ho già detto nel passato, sono rimasto particolarmente sorpreso in maniera positiva dell'utilizzo e dell'implementazione della potenza nella corsa. Potenza che sia utilizzando il sensore uh, Stride sia utilizzando il sensore Runscribe, viene misurata in maniera precisa e corretta anche su questo uh, strumento, cosa che uh, tra l'altro può essere fatta in maniera nativa proprio perché qualche mese fa è stato introdotto con il nuovo firmware una diverse funzioni che consentono di valutare senza avere a disposizione un sensore di potenza nella corsa con l'aggiornamento firmware è stato aggiunto il Sunto Plus che consente in effetti di avere ulteriori funzioni come per esempio eh, il calcolo della velocità verticale se non il collegamento con Strava del Relative Effort oppure anche la potenza nella corsa, si poteva anche correre la Wings for Life è stata aggiunta una funzione tenete conto comunque che se dovessi sintetizzare la ragione per utilizzare questo Dispositivo Direi che è uno strumento davvero avanzato per il podista amatore che ama correre il trail, è uno strumento che vi consentirà eh, di eh, effettuare corse per lunghe distanze. L'ottimizzazione della batteria è davvero un vantaggio così come la gestione della potenza nella corsa. Chiaramente avremmo suggerito un miglioramento ulteriore delle ripetute nella corsa così come il cardio da polso non funziona così bene per chi ha dei polsi relativamente piccoli, per il podista mezzofondista sicuramente non rappresenta l'oggetto del desiderio, mentre per chi dovesse correre nei trail credo che questo strumento possa davvero offrire dei vantaggi competitivi anche perché 170 ore di durata della batteria non si trovano facilmente, chiaramente lascia a voi la scelta se prendere un, uno strumento di questo tipo oppure se scegliere qualcosa di, eh, tra virgolette, meno costoso. Secondo me è il detto che non conviene comprare una tecnologia pensandogli, a, perché i futuri in questo caso è stato, tra virgolette, smentito. Sappiate però che non sono tutte rose e fiori e ovviamente dipende molto dall'utilizzo che pensate di fare di questo eh, dispositivo. Tra l'altro sarebbe davvero atomico se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni parleremo di ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e in generale di corsa per me l'orologio è sicuramente promosso chiaramente ha un prezzo di listino abbastanza importante però se volete correre i trail ve lo consiglio non ho portato sul canale il pro depodista anche perché lui il trail non lo ama particolarmente io non ho tempo di farlo ad ogni modo se siete interessati a ulteriori dettagli ho lasciato la recensione di uh, The Running Pit dove si spiegano uh, tutte le funzioni nel frattempo voi Stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima